grazie presidente e ho sentito gli interventi dei colleghi De Priamo, Peronzi della collega del gruppo Misto Montella e Grancio in realtà però in nessuno di questi interventi mh, è stato citato il grande lavoro che ha fatto questa amministrazione sulla legalità e almeno oggi io mi sarei aspettato che fosse ricordato perché oltre a non essere stato ricordato oggi il fatto, i grandi interventi fatti da questa amministrazione sulla legalità e quando parlo di questa amministrazione parlo sia dell'amministrazione centrale quindi del Campidoglio, dalla Sindaca ma anche della, dalle amministrazioni eh, dei municipi e quindi tutto il lavoro fatto su Ostia, sul litorale tutto il lavoro fatto eh, nel settimo municipio con l'abbattimento delle villette di casa monica e nessun gruppo oggi si è sentito di ringraziare non questa maggioranza ma l'amministrazione capitolina per la battaglia e per le battaglie fatte sulla legalità in questi quattro anni e io almeno oggi mi sarei aspettato da parte di tutti i gruppi politici almeno questo e invece non c'è stato come non c'è stato quando questi interventi sono stati fatti, quando si è intervenuti sull'autorale di Ostia, quando si è intervenuti nel settimo municipio, non c'è stato il giorno dopo nessun complimento da parte di nessuna forza politica del Campidoglio al lavoro fatto dall'amministrazione. E sinceramente a me questo lascia basito, ha lasciato basito quei giorni, non vedendo poi dichiarazioni a supporto dell'amministrazione da parte di tutte le forze politiche quando questa amministrazione faceva le battaglie sulla legalità e non si è neanche ricordato oggi il grande lavoro fatto e oggi invece parliamo del museo della legalità benissimo parliamo del museo della legalità ma ricordiamo anche quanto fatto da questa amministrazione sulla legalità perché lo stiamo facendo per Roma la legalità non ha un colore politico, non ha una casa politica, non ha un partito politico. La legalità dovrebbe essere portata avanti da tutti e tutti insieme e quando vengono fatte delle iniziative volte a questo, tutti i gruppi politici dovrebbero in qualche maniera contribuire, anche ringraziando la stessa amministrazione. E invece non è avvenuto, non è avvenuto oggi e non è avvenuto ogni qualvolta sono stati fatti interventi. Io sinceramente mi aspetto che quantomeno in dichiarazione di voto se riinterverranno i vari gruppi politici ricorderanno quanto fatto di questa amministrazione, perché con questa amministrazione Roma ha cominciato a voltare pagina riguardo questo tema. Grazie.